Ciao a tutti oggi prepareremo il fruttolo, il tempo di preparazione della ricetta è di un minuto circa. Gli ingredienti sono frutta madura che possono essere fragole, banane, kiwi, mele, frutta a piacere, formaggio spalmabile, zucchero e succo di limone. Andiamo il via alla ricetta. Noi faremo la ricetta con la variante alle fragole. Andiamo, mettiamo all'interno del boccale lo zucchero E lo facciamo polverizzare cinque secondi a velocità 10 adesso aggiungiamo le fragole Il succo del limone andiamo a far frullare per 20 secondi a velocità 10 riuniamo sul fondo del boccale Adesso versiamo il formaggio spalmabile e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 3. Il fruttolo è pronto, andiamolo a trasferire in dei vasetti. Fruttolo, grazie e alla prossima ricetta.